Cassonati dagli ovili escono con i quintali Siamo a Medellin, Bogota e Cali Centri operativi mica sociali Saremo leggenda noi milionari Saremo leggenda noi milionari Lo faccio per i soldi come si cari Cari come il prezzo se non paghi Uomini oh, oh, d'onore come compagni Assalto sullo sterrato Giovani, armani, giovani e il ciavo Cassonati blu sul blindato Saranno leggenda come Don Pablo Giovani Narcos, in arco, sin sella Eeeh, ferri sotto a terra Ehi, campi da calcio senza giocatori Piantagioni, tu pianta la di fare il gangsta. Cassonati dagli ufili escono con i quintali siamo medie, poco Cali centri operativi, mica sociali, saremo leggenda noi milionari, saremo leggenda noi milionari su un Porsche o un Ferrari. Quei ragazzini sono cresciuti e adesso sono uomini d'affari, paradisi fiscali. Hey. Vi parati, para mami E noci, Junior B, Desert sei Marziani, se la ricchezza tira, La povertà, povertà seguizzi